Allora, buongiorno ragazzi, vi spiego adesso il prodotto di un monomio per un polinomio. Allora, facciamo un piccolo passo indietro e vediamo come si risolvono delle espressioni molto semplici ehm, con i numeri. Per esempio abbiamo meno 3 per, aperta tonda, più 5, meno 7, uguale. Allora, li possiamo risolvere in due modi. Il primo modo è quello che eh, utilizzate di solito, cioè prima eh, svolgo le operazioni tra parentesi e quindi abbiamo meno 3 per, aperta tonda, più 5 meno 7 che fa meno 2 e quindi il risultato sarà meno 3 per meno 2, meno per meno più 3 per 2, 6. Oppure c'è anche un'altra possibilità, cioè quella di applicare la proprietà distributiva del prodotto per la somma algebrica. Allora, in questo caso, noi possiamo fare prodotti parziali e poi sommarli. Quindi possiamo anche fare meno 3 per più 5, quindi più per meno meno, 3 per 5 è 15. E poi il secondo prodotto parziale, meno 3 per meno 7, meno per meno più, 3 per 7 è 21. E quindi abbiamo ancora meno 15 più 21 uguale a più 6. Con i numeri possiamo scegliere se utilizzare una strada oppure l'altra. Per le lettere questo non succede. Allora se noi abbiamo per esempio meno 3x che moltiplica aperta tonda più 5x meno 7y Uguale. allora in questo caso noi non possiamo svolgere l'operazione all'interno della parentesi perché i monomi non sono simili allora dobbiamo necessariamente utilizzare la proprietà distributiva con i prodotti parziali, quindi in questo caso dovremo fare meno 3 per più 5 e quindi abbiamo meno per più meno, 3 per 5, 15 x per x, x alla seconda e poi Moltiplicare il primo monomio, quindi meno 3x per il secondo monomio del polinomio. Quindi meno per meno che fa più, 3 per 7 fa 21, x per y che fa xy. Questo è il risultato del monomio per il polinomio.